Ciao, se vuoi aiutare il canale a crescere e migliorare il nostro servizio, puoi cliccare sul link che trovi in descrizione dei video caricati. Basta una piccola donazione, anche solo un caffè. Grazie e buona visione. Ciao carissimi, eccoci finalmente alla fine del nostro capitolo 24, un capitolo 24 di Genesi, un testo suggestivo veramente che segna un po' il, il giro di Boa, non solo del, di tutto il Sefer Bereshit, ma anche di tutte le vicende legate al casato di Abramo alla promessa non solo del figlio Isaac, ma anche di una donna, una donna così importante, così grande come la madre dei figli di Israele, che è Rifka. Oggi facciamo una cosa un po' nuova e innanzitutto vi ringrazio per essere qua, vi prego se potete mettere iscrivervi al canale e attivare qui la campanella, sarete sempre aggiornati sulle nostre numerosissime pubblicazioni. Tante volte mi si chiede, ma che commento usi quando fai Genesi, eccetera. Allora, a di là del fatto che credo di aver letto qualche libro in 42 anni, e, ed è la mia materia di insegnamento in facoltà, però eh, volevo chiudere questa splendida splendida all'interno della, della parasha di, della vita di Sara, si chiama così, eh? il testo che stiamo finendo di vedere oggi, siamo all'interno di questa parasha, eh, oggi vi, ho voluto, vi voglio fare un regalo perché spesso e volte io lo uso in israele, in israele eh, costano davvero poco questo qui è il commento a Sefer Bereshit dell'Arashi. Rashi, vedete a Sefer Bereshit costa veramente poco e all'interno di questo vedete questa è la, pa la parashah che stiamo facendo ah, yes, ecco e qui andando avanti, questo è il testo di Bereshit vedete e qui in fondo abbiamo il commento del Rashi e quindi io oggi vi leggerò il commento del Rashi e poi faremo qualche considerazione va bene quindi avete un po' scoperto quindi chi c'è dietro dietro le, le mie spalle no uso il testo di Rashi perché eh, normalmente quando parli con i figli di Israele e tu parli dei, di, del commento di Bereshit ti dicono sempre ma che testo usi per le tue derashot io dico beh vabbè Vado per tutto quello che ho studiato dei grandi maestri anche in occidente, però soprattutto uso il testo del Rashi. E oggi proprio ve lo leggo, letteralmente ve lo leggo. Allora, ci siamo lasciati al versetto 50. Allora, proviamo a leggere. Faccio la, la lettura del commento. Il testo parla di Labano no? e di Betuel che risposero dicendo, vi ho già spiegato per almeno due o tre volte, questa situazione di questa inserzione di Betuel piuttosto spuria cosa ci dice Rashi sentite cosa ci dice Laban e Betuel risposero Laban viene definito empio da Rashi si precipitò a rispondere prima di suo padre io nella scorsa puntata vi ho eh, fatto vi ho fatto capire che eh, a differenza di tutti, di tutti i grandi commentari che noi possiamo avere e dei quali anche voi siete assolutamente in possesso, non fu vista benissimo questa proposta di matrimonio così, diciamo, anomala. Ecco, così anomala, non fu vista benissimo. Oggi vedremo che con Rashi la situazione diventa ancora più, più eclatante, perché anche lui eh, nota queste storture. E visto che sa che Alaban si compierà, e si comporterà in maniera empia con, così ve lo pronuncio, così dice il testo proprio di, di, del suo commento a Bereshit, con Iacov, a maggior ragione si sarebbe comportato male per la sorella. Viene definito empio, parla addirittura prima del padre e dice noi non possiamo parlarti, molte cose bisogna vedere proprio in ebraico, noi non possiamo rifiutarti la cosa né fornirti cattive ragioni per questa vostra proposta, né fornendote delle buone, quindi non parlare né bene né male. È evidente, infatti, che dal Signore procede da Varzè questa cosa: secondo quanto tu dici, è lui che ha fatto incontrare te. Rifka, versetto 51. Rifka è davanti a te, tehlecha prendila e sia. La donna per il figlio del tuo Signore, come ha detto il tetagramma Shembaruchu. Ora venne che quando il servo di Avram udì le loro parole, fece la prostrazione e l'adorazione e la preghiera al Signore. Rashi dice, si fece la... arzò verso la terra, davanti al Signore. Da qui apprendiamo che si deve rendere grazie per una buona notizia. E lui cita Genesi Rabbah 60, 16. Si cerca sempre di trovare un halakha, ecco, un halakha, anche in una Gada. Sempre poi il servo tirò fuori eh, gli oggetti di argento e di oro, strano: che parte sempre da quello meno pregiato no? all'oro. Questo succede spesso anche, abbiamo visto anche in altri testi della Torah. Si parte dall'argento, dall'oro, poi dal no, bronzo, o rame, poi si arriva al barzell, al, al ferro. Le vesti che diede a Rifka, cose preziose, diede anche al fratello e alla madre di lei, ancora una volta non viene citato il padre. Queste cose preziose, dice Rashi, Migdanot, il termine ha spesso significato ha lo stesso identico significato di Megadim, cioè frutti, frutti preziosi. Infatti egli portò, questa è una deduzione di Rashì, egli portò con sé tipi, vari tipi della frutta di Erez Israel. Ecco, permettetemi che sapete io ho qualche leggero problema di vista e faccio un po' fatica perché, come vedete, il commento è molto più, più piccolo. molto più piccolo. Allora, poi mangiarono. Mangiarono e bevvero lui e gli uomini che erano con lui, la sua scorta, e alloggiarono per una notte. Ecco, questo è molto molto importante questo discorso. Quando si alzarono la mattina, dissero: Lasciateci andare, lasciatemi andare dal mio Signore, cioè ad Abramo. E qui comincia la Manfrina, la Manfrina di Lavan alloggiarono per una, una notte. Vai a Lino il verbo Lin. Nella, nella, nella, nella Bibbia ha sempre il significato di alloggiare per una sola una sola notte versetto 55 ma il fratello e la madre di lei dissero rimanga la ragazza con noi per dei giorni o per dieci dopo te ne andrai Ecco il tentativo, molto elegante, di opporsi al piano, di opporsi al piano di Dio. E Rashi, ve lo leggo, eh, ve lo leggo cosa dice Rashi, così capite, perché io la volta scorsa, la volta prima, ero così, mm, non così ottimista sul grado di partecipazione, di collaborazione da parte della famiglia del clan di Abramo. Il fratello e la madre di lei dissero, ma da do dove era Betuel. Siccome aveva voluto porsi il matrimonio della figlia un angelo era venuto addirittura ad ucciderlo. Così abbiamo in, gene in Genesi Rabbà 60 versetto 12. Ovvio che il testo biblico non dice questo, ma il fatto che il padre sparisca in questa maniera, in maniera repentina, però vedete come aleggia sempre questo discorso del tirare indietro. Non vogliono dare la figlia. Dei giorni Yamim. Ecco Rashi dice che questo indica un anno, come detto il suo diritto di riscatto durerà, durerà per un anno, Yamim, e questo l'abbiamo abbiamo nell'Elitico 25-29, c'è cioè questo collegamento che giustamente Rashi ci pone davanti, si è infatti soliti dare 12 mesi di tempo alla fanciulla perché si prepari al corredo, che tu 5-2, vi do anche le sue citazioni che fanno sempre bene. Chi ci segue nel canale di Soteriologia sa che io sempre do le citazioni dei testi della tradizione ebraica, normalmente del Talmud e le Mishnayot all'interno del Talmud. O per dieci, ecco, cosa, come commenta per dieci? Dieci mesi, non dieci giorni, dieci mesi. Ma se si obbiate che il termine Yamim significhi realmente giorni, Rashi dice, io rispondo che non è logico per chi fa una richiesta chiedere prima poco puoi dire visto che non puoi concedermi questo dammi allora ancora di più ecco rispose loro il servo che capisce invece l'urgenza della cosa non eh, trattenetemi perché il signore ha fatto riuscire il mio viaggio lasciatemi partire perché io vada dal mio signore dissero loro chiamiamo la ragazza e chiediamo a lei stessa ecco secondo il commentario di Padre Boschi chiedere è un anacronismo perché non si chiedeva mai a una ragazza il placet per il matrimonio in realtà invece, in realtà invece secondo Genesi Rabbah 60-12 e secondo tutta la tradizione talmudica la ragazza che poi si divide in varie età dai 10-12 anni 14 anni se è una dvurah se è una nara se è una yaldà come così, ecco sto andando all'indietro eh, può dare l'assenso eh, indipendentemente dal, dall'assenso paterno o del casato, quindi non credo che sia anacronistico, ma sia veramente una situazione legalmente, almeno a posteriori, vista così anche dai rabbini. Chiediamo alle stesse, da qui apprendiamo che non si deve dare in sposa la propria figlia senza il consenso, esattamente dice così Rashi, ma è esattamente quello che emerge dal Talmud. Chiamarono Rifka e dissero vuoi andare con quest'uomo? E lei disse andrò, lei aveva già letto tutto, aveva già capito tutto. Lei aveva davvero capito ogni cosa. Figura incredibile. Andò di Cerasci di mia spontanea volontà, anche se voi non la consentirete. Vedete sempre questo clima negativo di ostacolo, molto elegante ma palese. Allora essi lasciarono partire Arifke, la loro sorella, con la nutrice insieme col servo. Di Avram e i suoi uomini, questa nutrice, che poi saranno più di una, secondo la tradizione del capitolo 35 di Genesi, lo vedremo più avanti, a Dio piacendo, è una certa Debora, che però non va ovviamente confusa con il giudice di Israele, perché ovviamente è un anacronismo. Questo sì, davvero è un anacronismo. Benedissero Arifka, la benedizione molto bella: dissero, eh, sorella nostra, diventa tu. Migliaia di miriadi, e si impadronisca la tua discendenza della porta dei tuoi nemici. È una benedizione perché avevano colto il fatto che lei sarebbe diventata la pietra angolare sulla quale tutta la casa di Israele, il futuro Israele, si sarebbe fondata. Diventa tu migliaia di miriadi, dice Rashi, possiate ricevere tu e la tua discendenza, la benedizione data ad Abramo sul monte Moria, come sta scritto, moltiplicherò grandemente la tua discendenza. E questo noi lo abbiamo in Genesi 22, 17, lo vedemmo se vi ricordate tempo fa. Possa Dio volere tale discendenza e abbia origini da te e non da altra donna. Ecco, versetto 61. Arifka e le sue ancelle, ecco che adesso sono più di una, si alzarono, portarono sul cammello, seguirono quell'uomo. Il serve preso con sé Arifka e partì. La missione era finita. Ma adesso arriviamo a una delle scene più belle, una delle scene più commentate nella letteratura ebraica di questo splendido incontro che riecheggia non in fondo il Cantico, il Cantico dei Cantici. Il focus passa direttamente su Isaac. Isaac, Isaac era rientrato dal pozzo di Lachairoi e vi ricordate, no, eh, quel luogo della visione, come era chiaro alla tradizione genesiaca, già ovviamente prima di questa visita di Isaac. E... Egli abitava infatti nella terra del Negev, Negev vuol dire il meridione, il sud, no? Vi ricordate che la città, l'ultima città, la prima del Negev, l'ultima città diciamo abitabile prima del deserto, era Perseva, vi ricordate, no? Egli era appena rientrato dal posto di Lacharo. E cosa dice Rashin. Eh, egli è andato là per riportare Agar a suo padre Abramo, così che egli la riprendesse in moglie. Perché? Perché Arashi identifica Keturah, la nuova moglie di Abramo, con Agar. E questo lo vedremo nel capitolo 25, il primo versetto. Quindi questa sarebbe un'anticipazione. Quindi avrebbe fatto una mitzvah, Lui avrebbe riportato la moglie al padre, una moglie che era stata abbandonata, perché la madre Sara non voleva che l'eredità passasse a Ismaele, lo sappiamo, l'abbiamo già visto, l'abbiamo già studiato bene, quell'aspetto mentre il padre, per interposta persona, porta anche il padre e la moglie lui, ecco perché Rashi dà questa interpretazione molto acuta. Nella terra del Negev, vicino cioè a quel pozzo, sta scritto infatti, Abramo emigrò là, dirigendosi verso la terra del Negev, e si stabilì tra Kadesh e Shur, e questo l'abbiamo visto in Genesi 2,1, vi ricordate. E' proprio là che si trovava il pozzo, come sta scritto per questo pozzo, si chiamò Pozzo Lachairoi, appunto quello che si dice tra Kadesh e Baredna. Genesi 16-14, pozzo della, della, della visione. E Izzacusci al far della sera. Immaginiamo adesso la scena. Ora qui il verbo importante è il verbo supplicare, supplicò in campagna, alzò gli occhi e vide arrivare i cammelli. La sua supplicare, gemere, eh, quasi fosse un, un, un lamento, meditare sembrerebbe quasi. Attira l'attenzione a tutti i commentatori, però dobbiamo sentire Rashi cosa ci dice. Lui dice che il verbo indica proprio la, la preghiera. Perché? Perché lui lo collega con un altro testo e fonde davanti al Signore la sua supplica. Il Salmo 102, versetto 1. Sempre eh, l'autore mette questo in correlazione con Genesi Rabba 60, 14, ma soprattutto al Salmo 102. Quindi per lui è una preghiera. Alzò gli occhi, anche Rifka vide Isac e subito cadde, cadde proprio, cadde dal, dal cammello, cadde dal cammello. anche questo verbo nel rashi acquista un significato molto mistico Vidi Isacco, lo vide talmente glorioso di aspetto che fu presa da stupore targum di jonathan a questo a questo commento questo testo 24 65 cadde indica secondo rashi il lasciarsi scivolare verso il suolo e è come lo rende il targum i trechinat, i trechinat, così dice il, il Talmud. Si inclinò verso il suolo senza però giungere fino a terra. E come dire, eh, come abbiamo visto, inclina ti prego l'anfora, ecco. Tradotto dal Karmun, archini. Oppure inclina i cieli, secondo Samuele 22,10 tradotto dal Targum com Arkin, che significa inclinò i cieli verso la terra. Similmente, dice sempre Rashi, sto leggendo il suo commento, se cade non sarà prostrato, Salmo 37, versetto 24, che significa se anche si inclina verso il suolo non giungerà fino a terra. E disse al servo, chi è quell'uomo che viene attraverso la campagna incontro a noi? Lo sentite il cantico? No? Questo, questo è meraviglioso, davvero questo testo. Non può non essere fonte di ispirazione a quell'idillium meraviglioso della Shira Shirim. Mia ish, mia ish, ala ze, oleh, bassade, e sono gli stessi termini che si usano nel, nel, nello Shira Shirim. E Sebo rispose, Adoni, il mio Signore, e la prese il velo, attenzione, e fu coperta. Fu coperta. Il verbo ha un significato passivo, è lo stesso verbo che è la stessa forma, diciamo, verbale che Rashi trova in Genesi 35,8, fu sepolta. Oppure in 1 Samuele 4.18 alla forma dell'Itpael, che significa appunto significato passivo dove dice e fu rotta, quindi fu coperta, non è lei che si copre, fu coperta, questo atto di pudore. Il servo raccontò a Isaac tutte le cose che aveva fatto, quindi per la quarta volta viene fatto di nuovo riferimento al racconto. Stavolta non rapportato per esteso perché l'immagine bucolica dei due ragazzi che si incontrano, oscura di fatto la, la narrazione che abbiamo già ben, sentita per ben tre volte, il servo raccontò ad Isacco, fece proprio la, il racconto, gli rivelò tutti i miracoli che erano stati compiuti di Cerasci per lui, per lui inteso come Hizak, come cioè la terra si fosse accorciata per lui, ecco, e come Rebecca gli fosse apparsa in risposta alla sua preghiera. Perché? Perché al versetto 63 quella supplica di fatto era una preghiera. Per i grandi maestri di Israele, quella supplica era Isaac, di cui si parla pochissimo a livello biografico nel, in Genesi, a parte il sacrificio no, che l'abbiamo già visto. Era un uomo talmente pio, lo vedremo quando morirà, eh, che morirà come uno dei, dei pochissimi Izzadichim, cioè prima spira e poi muore. Ecco, tanto per capirci, poco, ma anche suo fratello. Eh. Era perché era un uomo di grande preghiera, era molto più uomo di preghiera lui, molto più meditativo molto più contemplativo, perfino di suo fratello e soprattutto del figlio. E quindi per questo viene così polarizzata la figura mistica e spirituale di altissimo spessore di Isaac, proprio sul versetto 63. Come si conclude questa nostra stupenda, questa nostra stupenda, questo nostro stupendo capitolo? Isaac intro la introdusse nella tenda La tenda di Sara, sua madre, si prese come donna Rifka e l'amò. Notate, prima la prende e poi l'ama, noi prima dobbiamo amare e poi prendiamo. Io ti ho preso quindi ti amo, quindi c'è un patto eterno con lei, cosa che succederà poi, eh? perché non è poligamo, lo sapete, Isaac. Così Isaac si consolò dopo la morte dell'amma. La fece entrare, la prese e, si, e fu consolato Isacco dopo la morte della madre. Come conclude, come conclude il Rashi, questa splendida visione sulla quale si fonda tutta la casa di Israele. Dice così, nella tenda sua madre, egli introdusse nella tenda ed ella divenne esattamente ai suoi occhi come sua madre, il testo significa che Isacco la introdusse nella tenda ed ecco, ella era Sara, di fatto. Spiega il motivo. Infatti, finché Sara era in vita, dice Rashi, una lampada ardeva dall'inizio di un sabato all'altro. Una benedizione era sempre nella pasta che ella prelevava e una nube stava sospesa sopra la tenda. È la nube della gloria di Dio. Da quando Sara, finisce così, il Rashi, era morta, tutte queste cose erano cessate. Quando però venne Rifka, esse ritornarono. Ecco perché c'è questa, questa frase strana, Isaac la introdusse nella tenda, sua madre Sara. Isaac si consolò dopo la morte di sua madre. È naturale che finché un uomo ha sua madre, egli viva per lei, ma da quando ella muore, egli trovi consolazione, e gli trovi consolazione in sua morte nella sua donna. E così, è così abbiamo finito il capitolo 24. Un capitolo lunghissimo, commovente, dobbiamo dire la verità, e siamo arrivati a metà della nostra fatica. dalla prossima volta vedremo con il capitolo 25 tutta un'altra storia, tutta un'altra avventura. Spero che vi sia piaciuto il commento di Rashi, vi ringrazio, vi saluto e come dico sempre alla prossima. Ciao!